Diciamo da questa slide, in cui Einstein dice semplicemente una cosa non si può risolvere il problema con una stessa mentalità che l'ha generato Indubbiamente ci troviamo in una società con diverse problematiche come affermava l'economista Joseph Schumpeter una società che attraverso una distruzione non creativa ovvero quel periodo di transizione che attraverso una crisi economico-finanziaria, politico-tecnologica non vi è miglioramento, a differenza della distruzione creativa Viviamo in un mondo dove l'1% della popolazione mondiale detiene il 40% della ricchezza e dove il 50% della popolazione mondiale vive con meno di 2 dollari al giorno e infine, dato ancora più allarmante, muoiono circa 28-30.000 bambini ogni giorno per fame e per malattie facilmente curabili, solo che non avendo dei pezzi di carta, ovvero i soldi, purtroppo muoiono. E noi che ci consideriamo in crisi, d'altronde. La nostra specie, a differenza delle altre, è l'unica che non è stata capace di raggiungere un equilibrio dinamico con l'ambiente. In ecologia l'equilibrio dinamico è il risultato della capacità di produrre e di consumare di un pianeta, che naturalmente equivale a zero. Ma grazie all'intervento poco multiminante dell'uomo c'è uno squilibrio, da rimediare assolutamente se vogliamo assicurarci una sopravvivenza. Come confermato dal rapporto biennale del QF Living Planet Report, il nostro pianeta è in deficit di risorse, Inoltre, il nostro pianeta, e va sempre ricordato questa cosa, è limitato e non può svilupparsi esponenzialmente all'infinito. Dobbiamo ricordare sempre questa cosa se vogliamo assicurarci e assicurare alle future generazioni una società sostenibile. Siamo andati sulla Luna, abbiamo sconfitto malattie gravissime, inventato cose eccezionali, ma non riusciamo a distruggere queste piaghe che affliggono purtroppo la nostra specie. La maggior parte delle persone la maggior parte delle volte che parlo con le persone mi dicono la natura è malvagia, l'essere umano è cattivo per natura allora mi sono domandato una cosa molto semplice è vera questa cosa? vediamo, eh, questa, questa concezione è nata sotto spinta di eh, superstizione o pseudoscienze eh, questa, mentalità, questa mentalità secondo cui l'uomo è malvagio per natura è che il DNA sia, un sia il fautore di un destino a cui nessuno può sottrarsi questa è una tesi che non, non, è, non solo è scientificamente insostenibile, a pari della genetica ma anche criminale, secondo me. Le scienze sociali e la neuroscienza hanno, hanno spaduto queste credenze e vi dimostrerò come e perché. Il professor Robert Savolski, che vedete qui, che è un neurosci neuroscienziato presso l'Università di Stanford, nel documentario Science Geist, Moving Forward, spiega in modo semplice che il DNA non condiziona direttamente il nostro destino, bensì le condizioni ambientali, ovvero stimoli positivi e negativi, valori e traduzioni che riceviamo fin dallo stato fetale predisposizione non vuol dire predeterminazione un esempio storico molto valido è la nascita dei bambini dopo la testa olandese del 1944 afflitti da patologie come obesità, ipertensione, diabete di tipo 2 e psicosi da racchiudere, schizofrenia e depressione trasmessi da allora ai discendenti con meccanismi epigenetici in altre parole, le mamme affamate hanno trasmesso un'informazione ai loro feti che hanno reagito mutando la loro struttura genetica. L'epigenetica è lo studio delle modifiche fenotipiche, ovvero del nostro corpo, ereditabili, ovvero lo studio dei meccanismi molecolari mediante i quali l'ambiente altera il grado di attività dei geni senza tuttavia modificare l'informazione contenuta, ossia senza modificare le, le sequenze del DNA. James Kittigan che il professore di psichiatria medica di Harvard, riporta uno studio fatto in Nuova Zelanda, in Zelanda, questo è il suo report scientifico medico. L'esperimento consiste, consisteva nel prendere un campione di bambini in cui nell'ordine A c'era un genere nell'ordine A che poteva rendere violenti, ma solo a condizione che questi bambini fossero maltrattati durante l'infanzia. In altre parole, i bambini con questo gene avevano la stessa, se non minore, tendenza alla violenza e aggressività rispetto ai bambini, a cui mancava il suddetto gene, a fatto che non fossero maltrattati naturalmente. In un'intervista della la dottores la dottoressa Jessica Solberg, eh, professoressa di Psicologia all'Università di Washington, ha dichiarato, in un, un esperimento in cui dimostrava che i bambini a, a soli 15 mesi riconoscono l'altruismo e la collaborazione, ha riportato queste parole. Le nostre scoperte dimostrano che queste norme di uguaglianza e altruismo nei bambini di 15 mesi sono acquisite molto più rapidamente di quanto ci aspettassimo e che un terzo dei bambini condivideva un giocattolo preferito, loro giocattolo preferito, l'altro un terzo condivideva un giocattolo solo, non preferito, e solo l'altro un terzo non condivideva affatto il giocattoli. Ora, un altro esempio, in cui volevo mostrarvi avevo i neuroni specchio, che eh, dimostrano scientificamente come l'essere umano naturalmente e non geneticamente è predisposto all'empatia quindi nell'interfacciarsi con l'essere umano e provare sensazioni eh, sue se noi vediamo per esempio una persona che si sforza e soffre noi proviamo automaticamente una qualche forma di sofferenza anche noi anche guardando un film d'amore, un, un film romantico, un qualsiasi eh, lungometraggio provoca poi emozioni questi esempi vogliono dimostrare che non è per questioni astratte o che ci sia un demone nel rumo per le quali ci si comporta in modo così aberrante, ma perché esso ha creato un ambiente pieno di stress psicosociale, deleterio per la sua crescita, che ovviamente variano da paese in paese. Queste basi scientifiche non dimostrano che siamo puri e candidi, ovviamente, ma come l'ambiente a cui ci interfacciamo condiziona le nostre vite. Allora, un altro dato per dimostrare che appunto la collaborazione genera riscontri positivi nelle società interviene appunto lo studio Wilkinson etichetta, a cui anche Peter Joseph ha, fatto, ha menzionato prima nel suo video. Questo studio ha messo in evidenza che nei paesi più ricchi, in cui vi sono minori diseguaglianze di reddito, la popolazione gode di maggiori livelli di benessere fisico e psicologico. In basso, vedete, i paesi dove il reddito è più uguale, e tendenzialmente sono verso il basso che significa che hanno condizioni di vita nettamente migliori di quelle che abbiamo adesso poi vedete l'Italia che più o meno è nel centro e sopra c'è gli Stati Uniti dove c'è una grande discrepanza tra i redditi delle persone più ricche e quelle più povere e si traduce in malattie, eh, aspettativa di vita inferiore mortalità infantile, rendimento scolastico a differenza fa delle famose università oppure delle scuole tanto decantate americane degli omicidi gravidanze adolescenziali, fiducia percepita, obesità, problemi psichici e mobilità sociale quindi partirei con un'altra frase di un'altra persona importantissima che è Buckminster Fuehler che è un famosissimo architetto che dice una cosa altrettanto semplice non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente per cambiare qualcosa costruisci un modello nuovo che renda la realtà obsoleta Ora, io ho riscontrato due problematiche principali nella nostra società di base senza andare a guardare l'economia e altre cose ovvero l'educazione e il nostro tipo di comunicazione Questo signore che vedete qui è Ken Robinson, anzi Sir Ken Robinson, che è un famoso sociologo molto accreditato che critica fortemente il nostro sistema educativo mondiale, odierno, definendolo obsoleto in quanto progettato tra il XVIII e il XIX secolo Epoca della rivoluzione industriale, in cui vi erano condizioni sociali completamente diverse da oggi. Il problema è che il, che il metodo è mutato poco e niente da allora. Il sistema educativo è sempre più simile a una catena di montaggio, in cui si tengono stipati gli alunni con una prigione, analogia voluta dalla presenza di campanelle e stanze, stanze divise per sesso e età, facendo imparare loro nozioni meccanicamente senza tener conto della diversità di interessi del singolo alunno privandolo degli stimoli e alienandolo. Tale, tale catena finisce col dividere e creare caos, generando a sua volta quella che è la moderna epidemia, ovvero i disturbi dell'attenzione, che sono per così dire curati, anestetizzando letteralmente chi soffre di questa patologia. L'attuale sistema scolastico soffoca, infatti, la creatività dei ragazzi, mentre dovremmo cominciare a dare spazio al cosiddetto pensiero creativo. Picasso diceva che tutti i bambini nascono artisti, poi però la loro creatività, la loro immaginazione e il pensiero divergente vengono meno a causa degli insegnamenti ricevuti. Allora io ho trovato, studiando pedagogia, ho trovato due persone, due italiane, anzi tre italiani in questo caso, che hanno rivoluzionato, per così dire, il sistema educativo e che hanno tramandato i loro metodi in tutto il mondo, ovvero Maria Montessori, a cui fare un applauso per tutti. è un approccio educativo sviluppato appunto da Maria Montessori. Questo metodo è praticato in circa 20.000 scuole in tutto il mondo, al servizio dei bambini dalla nascita fino ai 18 anni. Il metodo si basa sull'indipendenza e sul rispetto del naturale sviluppo psicologico del bambino. Tra gli elementi principali della teoria della, della pedagogista vi sono le classi eh, divise per età vista e uh, scelta dello studente all'interno di, un di una gamma di opzioni prestabilite di attività da svolgere è un modello costruttivista in cui gli studenti imparano il concetto di lavorare con gli oggetti piuttosto che con l'istruzione diretta. da notare che uh, il metodo Montessori non adotta più una metodologia frontale ovvero un insegnante che come quasi un dittatore guarda le persone e dice tu devi fare quello, tu devi fare quello, ti boccia, eccetera, eccetera nelle scuole Montessori non esiste il voto non esistono i compiti in classe, non ci sono i lavori a casa eppure i bambini... Eh, vedono la loro luce della creatività la loro eh, passione per quello che gli piace appunto svilupparsi sempre di più infatti una signora durante un'intervista eh, fatta per conto della, delle scuole Montessori diceva che quando ha abbandonato il su, suo figlio e l'ha tra, fatto traslocare tra virgolette da una scuola Montessori a una pubblica ha visto letteralmente nei suoi occhi una fiamma spegnersi perché appunto la sua creatività veniva lentamente offuscata e spenta. inoltre queste sono altre due persone che hanno rivoluzionato il nostro sistema educativo con una metodologia abbastanza diversa. Queste sono le sorelle Agazzi che appunto hanno inventato il metodo Agazzi alla fine del 1800 e si ispira a un ambiente familiare modello, ordinato, pulito dove ci si aiuta scambievolmente. Esso è scuola perché gli insegnano tante cose, ma rifiuta lo scolasticismo. È una scuola in cui soprattutto si agisce, si parla e si vive in famiglia il metodo ragazzi, non è un sistema di procedimenti didattici fissati una volta per sempre da osservare rigidamente nella pratica educativa l'insegnante il metodo deve costruirselo da sé giorno per giorno attraverso la viva esperienza il metodo evita ai bambini una vita troppo sedentaria nell'aula nell si, si sta solo il meno possibile, solo quando strettamente necessario il resto della giornata è occupata dalle libere attività che eh, esigono un movimento nella scuola e all'aperto Vedete che queste, questi due metodi sono sempre um, caratterizzati dal gioco, perché attraverso il gioco ci, capisci, ci si inserisce meglio in qualsiasi tematica. Infatti anche in economia, se qualcuno ha studiato economia, sa benissimo che esiste una branca che si chiama Game Theory Fury, la teoria dei giochi, in cui virtualmente si può creare qualsiasi situazione e poi vedere i positivi e i negativi e cosa succede se si imbocca una strada o un'altra. Inoltre sono nate altre bellissime iniziative dal mio, dal mio punto di vista che grazie alle nuove tecnologie in particolare internet hanno consentito alle persone di ampliare ancora di più la loro conoscenza sia a livello quantitativo che a livello qualitativo e soprattutto certificato. Questa si chiama e-learning, ovvero in italiano apprendimento online. Si intende l'uso delle tecnologie multimediali ed internet per migliorare la qualità dell'apprendimento facilitando l'accesso alle risorse e ai servizi così come anche gli scambi in regole e la collaborazione progetti educativi di molte istituzioni universitarie come per esempio questo è il caso mondiale più famoso è parlato da poco, non è neanche un anno che si chiama EdX che comprende, come potete vedere dalle immagini corsi gratuiti e certificati dalle università di Massachusetts e del MIT, di Harvard, della Berkeley e dalla Università del Texas quindi sono corsi gratuiti in cui ci si può certificare, in cui le aziende tengono conto e prendono le persone a cui fanno questo esame è semplicissima questa cosa e sono le università, al di là di Khan Academy, al di là di altre iniziative gratuite e qualitative. quindi anche il sistema delle università bloccate e fisse si sta muovendo in questa direzione uh, Davide poi Davide dove di no. Dopodiché spiegherà meglio altre iniziative open source e quindi rivolte soprattutto all'educazione. Un altro problema che ho potuto vedere guarda, qui non si vede però, lo io, è la comunicazione. Vedete, la maggior parte delle volte che mi capita di conversare con persone sia nell'ambito professionale che nell'ambito familiare o amici in generale no, che la nostra comunicazione non è affatto. Efficiente. Questo perché adottiamo, secondo il professor Marshall Rosenberg, una comunicazione di tipo violento. Allora, lui che cosa ha fatto? Ha strutturato, nel corso della sua carriera eh, accademica, un metodo che si chiama la comunicazione non violenta, analizzando oggi che cos'è la comunicazione e come renderla più efficiente. Questo, infatti, può essere considerato come l'esempio dell'applicazione del metodo scientifico nell'ambito della comunicazione. È la base ragazzi, se non si utilizza una forte comunicazione efficiente e che non divide le persone, non si va da nessuna parte. Da nessuna. Lo scopo della non-violent communication, o comunicazione non violenta, è aiutare le persone a comunicare in modo efficace. E nelle parole dell'ideatore Marshall Rosenberg a scoprire il piacere naturale del donare e del ricevere. Secondo Marshall, ogni azione, violenta, ogni azione violenta, inclusa la comunicazione violenta, nel lungo periodo di tempo danneggia sia le persone che la ricevono che le persone che la eseguono. In altre valori si periscono a vicenda danneggiando l'intero sistema sociale globale. Che cosa, che cosa genera comunicazione violenta? Avere una visione moralistica di, co di cosa le persone dovrebbero fare e non fare. I nostri giudizi sulle azioni degli altri dovrebbero essere fondati su una valutazione razionale, ovvero sulla conoscenza di ciò che, ciò che facciamo e su come valutare le persone. In altre parole, Marshall, il, eh, eh, il termine violenza qualsiasi include qualsiasi azione che cerca di persuadere una persona a compiere un'azione facendo leva su motivatori estenuci. Si vede piccolino, però purtroppo questa è la, la situazione. Allora, i motivatori strinzaci non sono altro che vari metodi in cui si tende a far leva su una persona a fare determinate azioni in cui alla fine la persona non gli piace, gli piace fare determinate azioni e sono per esempio vari, vari metodi. Allora, per esempio, cercare di fare qualcosa ad una persona, certo. okay. in generale possiamo dire che quando cerchiamo di convincere un individuo o un gruppo di persone a soddisfare una richiesta, stiamo generando violenza di qualunque tipo. Esempi di comunicazione violenta durante una richiesta, cercare di fare qualcosa ad una persona facendo leva sui suoi sensi di colpa o valori religiosi, cercare di convincere tramite l'utilizzo di denaro o altre forme di ricompensa una persona a fare qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto. Costringere, costringere le persone a fare cose sotto minaccia o violenza fisica o altre forme di punizione. Utilizzo di ricatti psicologici di varie forme, incluso fare sentire in colpa. Convincere le persone a fare cose per cui questo non gli che guadagnare il vostro rispetto o il vostro amore. Ecco, io avrei finito con il mio intervento, quindi vi suggerisco ampiamente di studiare cosa, come comunicare al meglio, perché questa migliorerà la vostra qualità di vita sia nell'ambito privato che nel vostro ambito professionale. Vi ringrazio.